vale la pena avviare un'attività imprenditoriale in questo momento di tensione economica quali sono i reali vantaggi e svantaggi difficoltà e soprattutto come trarne il massimo beneficio bene amici rieccoci con la seconda puntata dell'imprenditore di successo dove andremo ad analizzare e scoprire le migliori soluzioni affinché tu possa diventare o tornare ad essere un vero imprenditore di successo quindi non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare gli avvisi così sarete sempre a giocare sui miei ultimi contenuti. Se ci limitiamo a guardare sempre le cose dal punto di vista in cui le guardano tutti non riusciremo mai a fare qualcosa di diverso è necessario considerare le straordinarie opportunità per avviare un'impresa in questo momento ma in molti hanno paura e non possiamo biasimarli ma probabilmente queste persone non sono portate all'attività di impresa impresa vuol dire rischio l'imprenditore è colui che attraverso il patrimonio ha portato nell'impresa la gestisce al fine di arrivare ad ottenere un utile via, come spesso accade, la strada che porta alla redditività è piena di ostacoli di ogni tipo e se non si è pronti a rischiare per superarli, l'impresa non durerà nel tempo. Paradossalmente, recessioni e periodi di instabilità economica rappresentano le migliori opportunità per avviare nuove imprese. Proviamo a vedere il perché oggi. È il momento migliore per avviare la tua impresa analizzando 5 elementi da non sottovalutare. È il momento migliore per entrare in un mercato o in un settore economico è quando tutti vogliono uscire da quel mercato. È esattamente quello che fanno gli speculatori finanziari quando operano in borsa. Cercano opportunità che gli altri non vedono. Se portiamo questo esempio nel mondo imprenditoriale vale lo stesso ragionamento. L'imprenditore è colui che vede business dove gli altri non vedono niente. Storicamente se ci pensi bene molte grandi aziende mondiali sono nate in un momento di crisi economica. I primi esempi che mi vengono in mente sono Toyota, HP, IBM ma anche Airbnb ed Uber sono nate quando i loro settori erano in forte crisi. Il presente non fa eccezioni, molto probabilmente tra qualche anno sentiremo parlare di qualche azienda globale che è nata proprio in questo momento mentre stai guardando questo video. Si tratta di un'impresa il cui imprenditore non si è lasciato scoraggiare dalle difficoltà del momento perché all'interno di ogni difficoltà ci sono opportunità che non tutti sono in grado di cogliere. Vediamo a questo punto alcuni elementi che secondo la mia esperienza possono essere positivi in questo momento per far nascere o sviluppare un nuovo business. Tra le varie esigenze che spesso lamentano gli imprenditori, ve ne sono alcune che in questo momento invece si trovano a buon mercato. Con il primo elemento mi riferisco principalmente alla disponibilità di risorse personali, ovvero talenti da assumere o disponibilità di risorse finanziarie. Oltre a questo, come se non bastasse, le agevolazioni fiscali e le deroghe sulla disciplina sul diritto societario e sulla crisi di impresa sono ulteriori elementi da tenere in considerazione considerazione. Ma vediamoli con maggiore dettaglio. Maggiore accesso alle persone di talento, cioè non ha senso assumere persone intelligenti per dire loro che cosa fare. Noi assumiamo persone intelligenti in modo che possano dire a noi che cosa fare. Durante i periodi di crescita economica i talenti nei settori dell'ingegneria, design, marketing e vendita possono essere incredibilmente difficili da reclutare. È proprio in questi momenti che le persone migliori da assumere scarseggiano sul mercato. I migliori, forti della la loro posizione in altre aziende chiedono incentivi che possono essere importanti. Adesso invece molte aziende affermate e persino startup hanno licenziato talenti a causa della diminuzione della domanda del mercato e a causa di dinamiche di mercato più ampie anche i salari complessivi sono diminuiti per le posizioni una volta molto richieste. Questo aspetto inevitabilmente sta aprendo opportunità di reclutamento di persone e talenti per gli imprenditori. Questo significa che in momenti di crisi si ha la possibilità di accedere a talenti che sono fondamentali per la crescita nella fase iniziale che altrimenti sarebbero attratti da stipendi più alti o opportunità più stabili. In questi casi l'imprenditore soprattutto nella fase di startup può anche fare affidamento su schemi alternativi. Oggi molte delle nuove imprese che nascono hanno costi fissi davvero bassi. Pensa alle imprese che operano online e di questo ne parlerò dettagliamente nei prossimi video. Ma comunque in qualsiasi business devi scontrarti con i costi fissi. Un costo è fisso perché non varia al variare del fatturato. Si tratta in buona sostanza di tutti quei costi che se non adeguatamente coperti possono portare l'azienda verso l'insolvenza. Classici esempi di costi fissi aziendali sono i server, le proprietà immobiliari, i software, il personale, eccetera. Questi costi sono diminuiti notevolmente negli ultimi vent'anni, ma sono ancora relativamente alti per gli imprenditori in fase iniziale. Per i contratti di locazione immobiliare, gli imprenditori devono spesso affrontare elevate spese iniziali, prima che la loro attività generi la prima ondata di entrate. In periodi di crisi, i costi degli immobili diminuiscono notevolmente, e lo stesso ragionamento è valido anche per molti dei servizi che ricevi in appalto. Anche in questo caso la negoziazione può portare a condizioni commerciali più basse e flessibili, tutto ciò che riduce il costo di avvio di un'impresa e consente agli imprenditori di impiegare preziose risorse capitali nell'assunzione e nei prodotti piuttosto che nei servizi a pagamento. Il secondo elemento sono i finanziamenti a costo quasi zero. Le imprese in via di sviluppo trovano sempre più facile ottenere finanziamenti già nelle prime fasi di vita. Questo è un ottimo momento per fondare un'impresa proprio grazie alla facilità con cui si riesce a raccogliere capitali naturalmente il capitale più importante deve essere quello immesso dall'imprenditore ma sappiamo bene come l'accesso al credito sia importante per ogni impresa il costo del capitale di credito in questo momento è molto basso in particolare adesso ottenere finanziamenti da società di venture capitali ed istituti bancari è molto più semplice rispetto al passato naturalmente non è tutto così semplice ed immediato. Ma sicuramente la facilità di accesso al capitale di credito è sicuramente aumentato rispetto al passato. Non approfittare di questa opportunità sarebbe controproducente. Non è un caso che grandi aziende in questo momento storico stiano acquistando uffici, magari con capitali di credito. In questo momento storico l'accesso al credito è più conveniente rispetto al passato recente e con i giusti strumenti, esempio business plan, anche una startup può riuscire ad ottenere capitali di credito. Terzo elemento, sfruttare i cambiamenti del mercato per ridurre il costo di acquisizione clienti. Una sfida fondamentale per avviare e far crescere una nuova attività è l'acquisizione di clienti. Si tratta di solito di un processo costoso che spesso implica la persuasione dei consumatori a provare nuove opzioni o categoria di prodotti o passare da un marchio all'altro. Molti imprenditori spesso falliscono in questo processo anche se dotati di una significativa esperienza. Nell'ambiente attuale i costi di acquisizione dei clienti possono diminuire considerevolmente in primo luogo a causa della necessità economica e dei cambiamenti nella routine i consumatori potrebbero essere più disposti a provare nuovi prodotti e servizi o addirittura a cambiare marca della loro normale selezione ancora più importante quando vengono alla ribalta nuovi comportamenti e routine i consumatori possono adottare prodotti e servizi diversi ciò offre ampie nuove opportunità di acquisizione in questo momento infatti cambiamento delle abitudini dei consumatori può rendere più semplice l'introduzione di un prodotto sul mercato anche questo è un aspetto che non devi sottovalutare nella tua strategia di impresa quarto elemento agevolazioni fiscali per l'avvio di nuove imprese avviare una nuova impresa oggi può essere vantaggioso anche da un punto di vista amministrativo e fiscale ad esempio puoi sfruttare i vantaggi legati alla costituzione di una startup innovativa con essa è possibile sfruttare facilitazioni burocratiche e fiscali per l'iscrizione al registro delle imprese. In più, maggiore flessibilità nella gestione societaria e di assunzioni. Possibilità di finanziamento tramite crowdfunding, facilitazioni nell'accesso al credito bancario e molto altro ancora. In sede di costituzione possiamo individuare i seguenti vantaggi. Esenzione dell'imposta di bollo e segreteria per l'iscrizione al registro delle imprese per le start-up. Possibilità di costituzione online senza notaio. La procedura di costituzione può essere portata a termine senza notaio, inviando i documenti alla Camera di Commercio. 3. Possibilità di modifiche statutarie online. Come per la Costituzione è possibile portare a termine tutte le modifiche statutarie con una procedura online. Durante la vita dell'impresa possiamo individuare questi elementi positivi e cioè incentivi alle assunzioni. Per le start-up innovative è estesa la possibilità di assumere a tempo determinato. I contratti possono avere durata tra i 6 e i 36 mesi. Una volta raggiunti i 36 mesi è possibile rinnovare i contratti per altri 12 mesi. Al termine di questi è necessario assumere a tempo indeterminato il proprio dipendente se si vuole continuare a collaborare. In più, agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative. In particolare alle persone fisiche che investono in startup innovative è riconosciuta una detrazione a fini IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a un milione di euro. Alle società che investono in una startup innovativa è riconosciuta una deduzione dell'imponibile Ires pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 euro. Incentivi al crowdfunding, ovvero la facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma SRL, consentendo di facilitare l'accesso al capitale. Facoltà di estendere di 12 mesi il periodo di riporto a nuovo delle perdite, dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo e nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo. Quindi amici, perché avviare un'impresa adesso? In questo video ho voluto offrirti degli elementi da valutare se anche tu stai pensando di avviare una nuova impresa, ma i dubbi e i rischi credi che possano far fallire la tua iniziativa. Voglio concludere questo video dicendoti che molti imprenditori, anche tra i più famosi del mondo, hanno raggiunto il suo successo dopo molti tentativi ed aziende che non hanno portato risultati. Nel mondo imprenditoriale è il fallimento che porta al successo e dagli errori che si impara e si può fare meglio, tenendo presente che l'attività dell'imprenditore è quella non di evitare i rischi, ma piuttosto quella di affrontare e superare le avversità. L'imprenditore di successo oggi questo. Credo che sia questo lo spirito con cui oggi un nuovo potenziale imprenditore debba affrontare le difficoltà che l'economia mondiale sta attraversando. E tu cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti e al prossimo video!